arriviamo come detto alla parte sul segreto industriale o sul segreto commerciale industriale se lo vogliamo guardare in un'ottica appunto più strettamente di industria ma ormai siamo in un mondo di eh, quasi unicamente di servizi e quindi si parla anche più genericamente di segreto commerciale um, è quell'istituto giuridico che interviene, che entra in gioco, e diventa utile quando vogliamo tutelare qualcosa che, è, che ancora, non è ancora diventata né una creazione intellettuale, né un marchio, né un'invenzione industriale, né un modello di utilità, né un design, ma è ancora un'idea astratta oppure addirittura una semplice informazione, un semplice dato. No? Allora in quel caso non abbiamo molti strumenti, nel senso che non c'è un istituto di proprietà intellettuale, cioè dei del, diciamo, classici quattro che abbiamo citato della proprietà intellettuale, quattro strumenti classici della proprietà intellettuale che può soccorrere ad una situazione del genere. Però allo stesso tempo la soluzione, cioè eh, a volte appunto, ho proprio bisogno di tenere tutelata una semplice informazione una semplice idea astratta. Chiaramente la prima soluzione è questa cioè finché puoi non la dice nessuno cioè, finché eh, scusate tolgo il mouse okay. finché eh, eh, eh, finché potete state belli zitti ho trovato questa foto su flickr eh, citata con l'autore citato eh, il silenzio vi salva chiaramente eh, vi salva fino a un certo punto perché perché arriva un momento in cui in realtà la dovete, la dovete esporre un classico esempio tornando sempre ad esempio delle start up delle, delle aziende innovative a volte devi farti finanziare la tua idea il tuo modello il tuo nuovo modello di azienda il tuo nuovo modello di business e per farti finanziare il finanziatore ti chiede cosa vuoi farci con questi soldi no non è così strano cioè se ti devono dare tot mila euro decine di migliaia di euro centinaia di migliaia di euro per per, per sostenere il tuo business vogliono sapere per che cosa gli stanno dando. Solo che la vostra paura di, di piccoli imprenditori è quella che raccontando l'idea il vostro interlocutore poi la, la possa replicare in, in molto meno tempo e con molto meno sforzo di voi. No? Io vado da eh, Telecom da team a farmi finanziare un progetto sul 5G. No? Perché ho una startup che si occupa di compressione dei file per rendere la comunicazione 5G è ancora più, più efficace. No? Allora ho trovato un modo per cui se riesco a ottenere il brevetto, però il brevetto lo puoi ottenere solo dopo, perché prima bisogna fare tutto un lavoro di preparazione e quindi ho bisogno di essere finanziato. Vado a raccontare questa cosa a Tim, che secondo me è poi il mio finanziatore più ehm, come dire potenzialmente più, più interessato a questo tipo di, di settore, il quale giustamente dice ma scusa perché io ti devo dare 200.000 euro a te per fare questa cosa? quando tanto adesso me l'hai raccontata e, io ci metto, a, e a me farla in casa mi costa 100.000, capite quindi questa è una, paura, è una paura legittima che spesso hanno gli imprenditori del settore diciamo del settore tecnologia che vengono, si rivolgono a me come legale a volte per, per consulenze proprio di questo tipo cioè avvocato io voglio tutelare la mia idea e io ogni volta sorrido perché guarda, non, non abbiamo un, un copyright sull'idea è scritto ovunque come non abbiamo un copyright, come non abbiamo la possibilità di un brevetto come, come nelle esame precedenti su, vi ricordate, i metodi, no? Quindi i, i, i metodi per attività intellettuale o commerciale, cioè il, il modello di business in sé non può essere oggetto di, di, di, di brevetto, perché non è un'invenzione industriale, punto. Non può essere oggetto di copyright, perché al massimo su, di copyright è. Cioè puoi, puoi dichiarare sotto copyright il, che ne so, la dispensa, il manuale, la presentazione a slide con cui tu spieghi questo, questo modello di business. Ma non puoi pretendere che poi una volta che l'hai spiegato altri non applichino lo stesso modello di business. E quindi si crea in effetti questo cortocircuito. Dunque ecco che ci sono alcune situazioni in cui il diritto eh, ci dà delle possibilità eh questa è una, cioè il, il, gli articoli previsti dal codice della proprietà industriale, che è quello qua, nel famoso decreto legislativo 30 del 2005, articolo 98, quello che prima abbiamo chiamato CPI, codice della proprietà industriale, è sempre lui. Articolo 98 si chiama informazioni segrete e eh, vedete, costitui, dice che costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, queste vengono chiamate know-how in inglese, eh. Cioè le esperienze tecnico-industriali è il cosiddetto know-how, cioè il saper fare le il sapere come si fa una cosa. Il know-how lo acquisisci magari in dieci anni in cui stai in un'impresa, cioè capisci come fa quell'impresa eh, ehm, ad accaparare più clienti di altri, ad agganciare più clienti di altri, no? Ci metti un bel po' e quella roba lì ha un valore, quindi se tu a un certo punto sei dirigente di un'impresa importante che ha un know-how particolare, e ti licenzi e ti metti in proprio, oppure ancora peggio ti licenzi e vai a lavorare dal concorrente diretto di quella tu ti stai portando dietro anche il know how aziendale che ti sei fatto in dieci anni in quell'azienda quell lì e quindi spesso i contratti di figure strategiche come i dirigenti, i quadri eh, o gli informatici che conoscono alcuni processi vengono, hanno delle clausole che tengono sotto segreto per un tot di anni e ti impediscono di andare a lavorare da concorrenti perché sennò no, hai delle penali molto alte legate proprio al segreto industriale, al segreto aziendale. Comunque, costituiscono quindi oggetto di tutela le informazioni aziendali o il cosiddetto know-how, le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni abbiano queste tre caratteristiche quindi siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme, nella precisa configurazione o combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti o agli, agli operatori del settore, cioè quindi deve essere davvero un'informazione segreta, perché se è il famoso segreto di Pulcinella, come si dice in, in gergo, no? cioè una cosa che sì, è segreta, ma tanto la sanno tutti, oppure tutti l'avrebbero fatta così, perché gli esperti del settore, cioè magari è un segreto per qualcuno, cioè per qualcuno che non è di quel settore, è una cosa nuova, però uno che è di quel settore lì vi direbbe, beh, ma certo, questa cosa si fa da tempo, no? E sta succedendo un po' anche da noi in questi giorni, quando, quando, quando hanno annunciato che appunto il, il San Matteo di Pavia e l'ospedale di Mantova stanno sperimentando il plasma, la gente uh, attraverso il plasma delle persone salviamo dei, dei, dei, dei, dei guariti, salviamo i malati di oggi. E I virologi hanno detto, signori, guardate che questa cosa qua si fa da, da, da, da un sacco di tempo. Semplicemente la stiamo sperimentando su questo, nuovo, su questo nuovo virus, ma non è che sia di per sé questa grande innovazione. Però ecco appunto i giornalisti non specialistici, cioè quelli che non si occupavano di medicina, l'avevano vista all'inizio salutata come una roba mega galattica. Eh, B, terzo, secondo, secondo dei, dei tre, devono avere valore economico in quanto segrete. Cioè il fatto che siano segrete dà loro già un valore economico, ok? è un requisito interessante questo e poi il c siano sottoposte da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete cioè se un'informazione un segreta però viene conservata in un, in un armadietto dell'azienda in sala mensa in cui tutti possono accedere capite che non ha molto senso dire è segreta, cioè perché sì, tecnicamente è segreta, però tutti più o meno potrebbero accedervi. Quindi devono essere davvero tenute sotto segreto. E quindi, continua la norma, quindi costituiscono altresì oggetti di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti la cui elaborazione comporta un considerevole impegno e Alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'emissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici e agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche. Vabbè, questo è un caso un po' più particolare. Okay? Non credo che vi interessi. Però, ecco, i tre requisiti questi vanno saputi perché questi sono interessanti. Okay. Chi è che mi fa un esempio di, di una cosa che è segreta? Vediamo. Beh, per esempio, eh, che ha un valore. Scusa, boh, le ricette particolari bravissima quello... no, bravissima no, no, mi hai anticipato molto brava l'esempio di scuola che io faccio è proprio la ricetta della coca cola no? la, la ricetta della coca cola è eh, cioè le ricette sono quelle cose che non sono tutelabili da nulla per, cioè, allora tu puoi, mh, puoi fare un libro di ricette <ride> però hai un copyright sul libro di ricette non sulle ricette No, questa cosa l'abbiamo imparata più volte, l'abbiamo già ripetuta allo sfinimento. Cioè non è il contenuto che viene tutelato, ma è il modo, la forma espressiva di questo contenuto. Quindi, ehm, come si fa il riso alla milane, il risotto alla milanese o come si fa la ribollita toscana, eh, lo conosceva probabilmente il vostro trisnonno, e lo fa uguale la vostra bisnonna, la nonna, la mamma, il cugino, il fratello. È così punto. Però ognuno. Cioè, però magari c'è un, per, un modo particolare per farli, per farli più buoni, per, fargli, per, per, per dargli un sapore particolare, e quella roba lì, quindi o la tieni segreta, oppure non hai un modo per tutelare la ricetta. E quindi nel momento in cui tu fai un libro in cui racconti che fai rosolare la cipolla in un certo modo, che ci metti l'olio di un certo tipo e allora quello fa sì che abbia un sapore, eh vabbè grazie, allora ormai l'hai raccontata, da lì in poi tutti gli chef potranno, tutti i cuochi, potranno più o meno fare la stessa cosa. Non potranno sicuramente copiare pari pari la tua ricetta, nel senso che non potranno violare il copyright su quella ricetta come l'hai scritta tu però ecco ci sono alcuni casi in cui la ricetta in sé ha un valore commerciale molto potente la Coca Cola è, ehm, cioè come dire, non è una questione la, la bontà e il sapore della Coca Cola non è una questione di composizione chimica, perché la composizione chimica della Coca Cola è nota da anni cioè tu prendi una lattina di Coca Cola, la porti a uno studio chimico che c'è al tuo paese, qualunque posto gli dici, paghi, paghi un tot e loro ti dicono esattamente il giorno dopo che cosa c'è dentro, no? però non te ne fai nulla perché non, te ne cioè, non è la composizione chimica che dà il sapore, il sapore lo dà la il procedimento, quindi io non so per quanto tempo lasci a bagno gli aromi, per quanto tempo fai bollire l'acqua, quando, quando aggiungi l'anidride carbonica, quando la conservi, come la conservi, e bla bla bla. Tutta quella roba lì insieme fa sì che la Coca Cola abbia un sapore diverso dalla Pepsi e dalla, e dalla X Cola, da, da, altre da altre bevande simili. Okay. e che quindi nessuno sia riuscito davvero a replicare il sapore della coca cola es esattamente come lei e, e quindi vuol dire che in questo esempio ci sarà sicuramente all'interno della coca cola company un, un gruppo di persone ristretto che è l'unico a conoscere tutto il procedimento quindi quella è un'informazione segreta quindi se tu diventi sostanzialmente dirigente della coca cola domani è molto probabile che ti facciano mh, sottoscrivere un, un accordo di segretezza adesso vi faccio vedere la, parte, la seconda parte delle slide in cui ti assumi anche l'impegno a non rivelare il procedimento perché se lo riveli pagherai una penale così alta per cui vi, ti passa subito la voglia altro metodo è quello per, di far conoscere il procedimento solo, ad alcun, cioè solo a pezzi quindi a, anche all'interno della Coca Cola non c'è davvero una persona che conosce tutti i pezzi cioè Tizio, Caio e Sempronio, ognuno conosce un terzo del procedimento e loro devono essere presenti tutti e tre per poter arrivare alla fine. Sono tante strategie per poter tenere, vedete, eh, sotto controllo un'informazione che di per sé è, eh, ha un valore in quanto segreta. Però, come vi dicevo, molte volte si risolve con il contratto. Cioè, dove non arriva il diritto, cioè dove non, dove non arriva una norma giuridica, può arrivare il contratto. Non abbiamo una norma che arriva così tanto, che riesce a vincolare così tanto, e allora le aziende che hanno interesse a tenere nascosti alcuni, a tenere sotto chiave alcune informazioni, anche quando non puoi tenere nascoste, anche quando a volte devi eh, esporle, allora fanno firmare ai loro interlocutori i cosiddetti NDA, Non Disclosure Agreement, cioè accordi di non divulgazione. È una delle cose che mi viene richiesta di più ultimamente, cioè come, come avvocato io ho tot modelli, ho dei modelli standard di accordo di non divulgazione, ogni tanto un cliente te lo chiede, tu glielo devi aggiustare, devi cercare di capire le sue esigenze, però è abbastanza un classico. L'accordo di non divulgazione, non disclosure agreement, è un eh, negozio giuridico di natura sinalagmatica vuol dire che crea un legame reciproco tra tizio e caio e, e, e tra caio e tizio. Um, che designa alcune informazioni come confidenziali e, che, e con il quale le parti si impegnano a mantenere segrete pena la violazione dell'accordo stesso e il decorso di specifiche clausole penali in esso contenute. Quindi, vedete: cioè, visto che non c'è una norma giuridica che stabilisce quali conseguenze deve subire un tizio che rivela queste informazioni, allora lo si stabilisce nel, nel contratto e si stabilisce già una penale. Perché si stabilisce a priori? Perché poi è difficile dare un valore, cioè come, qual è il valore, cioè, quanto vale la ricetta della Coca Cola in sé? Boh, magari nulla, magari poi ci si accorge che nessuno ha voglia davvero di sviluppare una cosa che tanto c'è già in commercio a pochi, a pochi centesimi di euro e che la fanno già ad Atlanta, non c'è bisogno di farne, di farne una copia. E quindi stabilire a posteriori il valore economico di alcuni segreti è molto difficile stabilirlo a priori è più facile, nel senso che io stabilisco una penale, cioè ad ogni violazione tu mi devi dare 10.000 euro, 100.000 euro, 30.000 euro, a seconda dei casi. In, in altre parole è un contratto attraverso il quale le parti decidono di non svelare le informazioni indicate nell'accordo. Esso crea una relazione confidenziale tra le parti al, quale, al fine di proteggere qualsiasi tipo di segreto industriale salvaguardando informazioni commerciali non pubbliche. Ehm... Vabbè, Sì, possono essere mutui, cioè questa, questa come vedete è la propria definizione da enciclopedia, l'ho presa da Wikipedia anche questa. Eh, tali accordi sono, spesso sono firmati eh, quando due aziende o privati pensano di far, fare affari insieme, è l'esempio che vi dicevo prima, cioè la start-up che deve parlare con un grande, eh, un grande eh, gruppo commerciale, società che si occupa dello suo, del suo stesso settore per farsi finanziare e lei ha paura che loro poi si facciano dire sostanzialmente le informazioni rilevanti e poi le, le utilizzano per farsi gli affari loro. Allora in questo caso la richiesta di firmare un NDA potrebbe essere cosa buona. Il problema qual è che essendo un contratto la controparte potrebbe decidere di non firmarlo ed è più o meno quello che succede in molti casi. Cioè, ehm, tipo Google è noto che non firma, c'è proprio una pagina in cui lo spiegano, cioè, Google non firma accordi, accordi di non divulgazione, cioè, se tu ti fidi bene, se non ti fidi loro paziente, non parlano con te, questo è un po' l'approccio, come dire, loro cercano di, di, di, di presentarsi con un approccio etico, noi siamo, non abbiamo mai fatto, non abbiamo mai, fra virgolette, rubato le idee a nessuno, se vuoi venire a parlarci della tua idea noi ti accogliamo volentieri. Eh, se però ci chiedi di firmare un accordo di non divulgazione probabilmente allora non ci interessa e non, non siamo noi gli interlocutori migliori per te. E lì sta un po' a te, cioè o ti fidi eh, oppure non ti fidi e, non, e, ti, e perdi l'occasione di parlare magari con Google che non è una cosa che ti capita tutti i giorni. Um, in, ci sono poi altre vie di mezzo nel senso che a volte ci sono strategie per cui riesci a raccontare l'idea cioè lì dovete più chiedere a un esperto di comunicazione piuttosto che a un esperto di, di, di legge, no? cioè, di, di, di questioni giuridiche però cioè, ci sono modi per raccontare una cosa per spiegare un'idea diciamo non dicendo davvero tutto cioè, dicendo quanto basta per far venire curiosità e eh, interesse al tuo interlocutore ma non dicendogli le cose vere cioè per non dargli le, le informazioni chiave per poi poterlo fare Vabbè, appunto gli accordi sono, possono essere mutui o limitare una sola delle due parti cioè a seconda dei casi può essere uno solo dei due soggetti a essere vincolato al segreto oppure entrambi ognuno visto che ci si scambia dei dati allora entrambi sono soggetti al, alla segretezza ehm, Vabbè, ecco, questo è un esempio, cioè, pensiamo a tutti quei casi in cui rivelare la nostra idea o alcune informazioni diventa necessario, appunto quando devi presentare l'idea ad un potenziale finanziatore o partner futuro della tua, della tua impresa. Basta.